ciao a tutti da katia bentornati nel mio canale allora oggi eh, ho deciso di proporvi questa canotta che è molto semplice la lavorazione è molto facile e ripetitiva l'ho lavorata mm, con questo filato della Mistrico canna da zucchero questo è un gomitolo da 50 grammi ed è 110 metri è 100% viscosa da canna da zucchero è morbidissimo si lavora benissimo e addosso apparentemente sembra un filato grosso e pesante però vi posso assicurare eh, che addosso è molto molto fresco è bellissimo allora eh, questo filato si lavora con l'uncinetto del 4 e quattro e mezzo allora io ho lavorato la mia canotta eh, con l'uncinetto del numero 4 però ho avviato le mie catenelle con l'uncinetto del quattro e mezzo ho lavorato su un multiplo di 19 catenelle quindi in base alla circonferenza dei miei fianchi io ho avviato 190 catenelle ok quindi in tutto poi ho ottenuto 10 motivi di questi 10 motivi poi è arrivata all'altezza degli scalfi poi ho diviso il mio lavoro a metà quindi ho lavorato il davanti e il dietro separatamente e ho fatto 5 motivi davanti e 5 motivi dietro dopodiché arrivata all'altezza delle mie spalle ho chiuso qui con l'ago quindi ho cucito questo dovete decidere voi quanto volete cucire la vostra spalla: se volete una scollatura larga oppure eh, leggermente più chiusa, decidete voi. Io comunque ho, ho chiuso mh, la mia spalla di 6 centimetri. Ripeto: la lavorazione è molto facile, è semplicissima, è ripetitiva, però poi alla fine, diciamo, dà un bellissimo effetto. ok quindi adesso credo che ho detto tutto quindi possiamo iniziare a lavorare la canotta allora io vi faccio un campione vi faccio vedere il punto come si realizza allora in questo campione io ho messo 76 catenelle quindi eh, sono quattro motivi perché lavoriamo su un multiplo di 19 catenelle quindi fatte le mie 76 catenelle adesso vado a chiudere al cerchio girando le catenelle tutte così dritte sul dritto quindi vado a chiudere nella prima catenella nel cappietto per intenderci con una maglia bassissima adesso faccio una catenella e lavoro in ogni maglia di base vado a lavorare una maglia bassa quindi faccio una base attenzione a non saltare neanche una catenella nel frattempo nascondo anche il filo quindi lavoriamo una maglia alta in ogni catenella di base così quindi ci vediamo alla fine del giro Eccomi, sono alla fine del giro quindi ho fatto tutte le mie maglie a maglia bassa ho lavorato e adesso chiudo nella prima catenella con nella prima maglia bassa con una maglia bassissima così adesso lavoro 1 2 3 4 catenelle quindi 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia adesso rientro nella stessa maglia e lavoro ancora quattro maglie alte doppie quindi in tutto 5 1 2 3 4 vado nella maglia seguente e lavoro ancora una maglia alta doppia quindi ho lavorato 5 maglie alte doppie nella stessa maglia di base dopodiché sono andata nella maglia seguente e ho lavorato una maglia alta doppia due volte filo sull'uncinetto adesso salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia due volte filo sull'uncinetto salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia due volte il filo sull'uncinetto salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia e ripeto salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia quindi dobbiamo fare 9 maglie alte doppie compresa la maglia che abbiamo fatto qui Subito dopo le cinque maglie alte doppie, quindi 1 2 3 4 5 salto una maglia, maglia seguente 6 salto una maglia, maglia seguente 7 salto una maglia, maglia seguente 8 salto una maglia, maglia seguente 9 Ricontiamo allora abbiamo fatto 5 maglie alte doppie nella stessa maglia di base, maglia seguente una maglia alta doppia, dopodiché abbiamo saltato una maglia, una maglia di base e abbiamo lavorato ancora 8 maglie alte doppie, quindi in tutto sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, due volte filo sull'uncinetto. Vado nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte doppie lavorate tutte nella stessa maglia di base 2 3 4 5 Maglia seguente, ancora 5 maglie alte doppie. 1 2 3 4 5 volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta una maglia alta doppia scusate adesso salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia quindi adesso lavoro ancora 8 maglie alte doppie saltando una maglia di base in tutto dobbiamo ottenere 9 maglie alte doppie perché abbiamo fatto la maglia alta doppia qui proprio accanto dove abbiamo fatto le cinque maglie alte doppie lavorate eh, nella stessa maglia di pass quindi abbiamo fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ho il gomitolo che se ne va a passeggio e adesso vado nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte doppie 1 rientro 2 rientro 3 rientro 4 rientro 5 maglia seguente ancora 5 maglie alte doppie 1 rientro 2 rientro 3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 ho fatto una maglia alta doppia nella maglia seguente dove abbiamo fatto le 5 maglie alte doppie lavorate nella stessa maglia di base. maglia seguente maglia alta doppia dopodiché ho saltato una maglia ho lavorato ancora 8 maglie alte doppie saltando una maglia di base ok quindi vado avanti ci ritroviamo qui alla fine del giro eccomi sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 9 maglie alte doppie. Adesso qui nell'ultima maglia lavoro le 5 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4, 5 e Adesso vado a chiudere nella quarta 123 nella quarta catenella con una maglia bassissima e quindi abbiamo finito il primo giro. Adesso faccio una catenella giro il lavoro sul rovescio, dobbiamo fare delle maglie basse in costa allora, se siamo sul dritto del lavoro delle maglie alte eh, delle maglie basse in costa dietro. Quindi a me viene facile lavorare sul rovescio. Che si, si possono fare benissimo, anche sul dritto. però, a me viene facile in questa maniera. Quindi ho fatto una catenella. Adesso vado qui nella prima maglia alta doppia. Lavoro una maglia bassa in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta in costa eh, scusate, maglia bassa in costa davanti. Così. Quindi lavoro tutte le maglie. Lavoro la una maglia bassa in costa davanti. vi faccio vedere ecco quindi si ottiene questo questo bordino così eccomi ho lavorato tutte le maglie a maglia bassa in costa davanti adesso vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima giro il lavoro qui sul dritto adesso lavoro 1 2 3 4 catenelle e ricomincio a lavorare le 5 maglie alte quindi rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 4 maglie alte doppie 2 4 5 maglia seguente maglia alta doppia quindi abbiamo lavorato 5 maglie alte doppie nella stessa maglia di base e una maglia alta doppia nella maglia seguente salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta doppia due volte filo sull'uncinetto salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel primo giro quindi in tutto dobbiamo lavorare 9 maglie alte doppie quindi sono 2 4 salto una maglia 5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 che abbiamo fatto 9 maglie alte doppie adesso vado qui nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte doppie 1 2 3 4 5 maglia seguente 5 maglie alte doppie 1 2 3 4 e 5 quindi adesso ricominciamo facciamo una maglia alta doppia nella maglia seguente e poi lavoriamo una maglia alta doppia ancora per otto volte saltando una maglia di base qui maglia seguente maglia alta doppia salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia 1 2 3 Quattro. Cinque. Sei. Sette, otto, quindi otto maglie alte saltando una maglia di base e la maglia alta doppia subito dopo le cinque maglie alte lavorate nella stessa maglia quindi in tutto sono 9 maglie seguente 5 maglie alte doppie 1 2 3 4 5 mai e seguente 5 maglie alte doppie 1 2 3 allora 3 4 5 maglia seguente una maglia alta doppia e poi continuo e lavoro 8 maglie alte doppie saltando una maglia di base ok quindi la lavorazione è molto semplice e facilissima quindi dobbiamo fare sempre questi due giri adesso finiamo il giro le maglie alte doppie, e dopo facciamo il giro delle maglie basse in costa davanti, perché giriamo il lavoro sul rovescio e lavoriamo in ogni maglia, in ogni maglia alta doppia, lavoriamo una maglia alta, una maglia bassa in costa davanti. Allora arrivo alla fine del giro, poi iniziamo di nuovo. Insieme eh, il giro delle maglie, basse. In costa. Eccomi alla fine del giro ho fatto le mie 9 maglie alte doppie saltando una maglia di base adesso nell'ultima maglia lavoro le 5 maglie alte doppie 1 2 3 4 5 Adesso vado a chiudere nella quarta catenella iniziale con una maglia bassissima. Una catenella, giro il lavoro sul rovescio. Quindi qui dove ho fatto la catenella vado così. Vado sotto la maglia con l'uncinetto, prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa in costa davanti. Così. ripeto questo punto è molto molto facile però dà un bell'effetto ok ecco allora possiamo andare avanti adesso fino ad arrivare all'altezza degli scalfi quindi andate avanti decidete all'altezza che volete fare se volete fare un vestito oppure una maglia io farò una maglia anche perché non ho tanto filato e quindi mi fermo a fare una un, diciamo più che maglia farò una canotta ecco quindi andiamo avanti sempre con questi due giri quindi adesso lavoriamo tutte le maglie a maglia bassa in costo davanti poi giriamo il lavoro sul, sul dritto e lavoriamo dove ehm, diciamo sulla prima maglia alta doppia lavoriamo le 5 maglie alte doppie ok poi maglia seguente maglia alta doppia e poi lavoriamo ancora 8 maglie alte doppie saltando una maglia di base insomma ripetiamo sempre questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi eccomi qua con il mio lavoro allora io sono arrivata all'altezza sotto le braccia all'altezza delle ascelle allora vi dico che io ho fatto 21 di questi motivi quindi per arrivare all'altezza ehm, diciamo sotto le braccia io ho lavorato 21 di questi motivi dove abbiamo i ventagli di 5 maglie alte doppie 5 maglie alte doppie allora per la mia misura che è una 44 46 diciamo più 46 ho avviato 190 catenelle con l'uncinetto del quattro e mezzo poi ho lavorato eh, il mio lavoro con l'uncinetto del numero 4 quindi con 190 catenelle io ho 10 motivi quindi 5 davanti e 5 dietro ho piegato eh, il mio lavoro a metà così ho messo i miei motivi uno sull'altro e qui ho messo dei marca punti che questa parte va proprio sotto il braccio e divide il davanti e il dietro nel frattempo ho lavorato anche una parte quindi adesso per farvi capire dividiamo il lavoro lavoriamo il davanti e il dietro separatamente quindi facciamo prima il davanti e poi lavoriamo alla stessa maniera lavoriamo anche il dietro quando arriviamo all'altezza alla stessa altezza che ho lavorato qui, qui vediamo scusate allora ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 motivi 7 motivi io intendo i motivi qui dove abbiamo le maglie alte doppie ok quindi adesso io devo lavorare anche il dietro alla stessa maniera devo fare 7 di questi motivi fino ad arrivare all'altezza della spalla dopo che arrivo all'altezza della spalla vado a cucire un pezzettino e lascio ehm, e lascio questa diciamo questa scollatura che è abbastanza abbastanza larga volendo posso diciamo volendo lo posso lasciare così oppure posso anche fare un bordino tutta maglia bassa o un bordino io penso che a maglia bassa va bene perché il lavoro già così eh, diciamo che è rifinito comunque ora vi faccio vedere come dobbiamo la lavorare la parte separatamente quindi non lavoriamo più a giro allora prendo il filo e adesso iniziamo eccomi allora qui abbiamo le 10 maglie alte doppie Questo lo posso togliere le 10 maglie alte doppie quindi salto 1 2 3 4 5 e inizio a lavorare nella prima maglia alta doppia del secondo gruppo di 5 maglie alte doppie ok quindi entro prendo il filo 1 2 3 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia rientro e lavoro ancora quattro maglie alte doppie. Quindi la lavorazione è sempre, diciamo, è facile, non dobbiamo fare eh, nessun cambiamento. 3 4 e 5. Vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta doppia. una maglia maglia seguente maglia alta doppia salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia quindi lavoro 9 maglie alte doppie eccomi ho lavorato le mie 9 maglie alte doppie adesso vado qui nella maglia seguente e lavoro le 5 maglie alte doppie 1, 2, no, non mi è venuto bene la maglia. Allora, 1, 2, 3. 4 5 maglie seguente 5 maglie alte doppie 2 3 4 5 vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta doppia e adesso lavoriamo le nove maglie alte doppie cioè scusate 8 maglie alte doppie saltando una maglia di base, quindi lavoriamo ci ritroviamo qui dove ho il marca punti. eccomi sono arrivato al mio marca punti quindi ho lavorato le mie 9 maglie alte doppie saltando una maglia di base adesso vado nella maglia seguente e lavoro le cinque maglie alte doppie 1 2 3 4 5 adesso faccio una catenella. Giro il lavoro qui sul rovescio. Quindi dobbiamo fare dei giri di andate e ritorno. Quindi, adesso lavoro, o rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. E adesso vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa in costa davanti quindi lavoro tutte le maglie costa così ok quindi andiamo avanti ci ritroviamo alla fine del giro vi faccio rivedere come iniziare il lavoro e poi andate avanti fino all'altezza delle vostre spalle eccomi sono alla fine del giro ho lavorato tutte le mie maglie a maglia bassa in costa davanti adesso vado nell'ultima maglia e lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 catenelle giro il lavoro adesso nella stessa maglia dove ho lavorato le 4 catenelle lavora ancora 4 maglie alte doppie 1 3 4 maglia seguente maglia alta doppia salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia quindi abbiamo fatto 1 2 salto una maglia maglia seguente 3 salto una maglia maglia seguente maglia seguente salto una maglia maglia seguente 5 salto 6 7 8 9 Maglia seguente 5 maglie alte doppie 1 2 3 4 5 maglie seguente 5 maglie alte doppie 1 2 3 4 5 E adesso maglia seguente: maglia alta doppia e poi andiamo avanti, saltando una maglia di base. Lavoriamo ancora, salto una maglia, maglia, maglia seguente, maglia alta doppia fino ad arrivare qui. qui dove abbiamo l'ultima maglia alta doppia dobbiamo lavorare 5 maglie alte doppie e nella maglia seguente andiamo nel secondo gruppo delle 5 maglie alte doppie sulla prima maglia lavoriamo 5 maglie alte doppie ok quindi vado avanti così fino a raggiungere l'altezza delle mie spalle. quindi io qui ho fatto sette motivi e adesso continuo fino ad arrivare ai miei sette motivi raggiunti i miei motivi l'altezza poi vado a cucire un pezzettino qui della spalla quindi vado a contare anche quante maglie alte vado a chiudere a cucire e faccio la stessa cosa poi anche dall'altra parte così ok quindi vado avanti ci ritroviamo ehm, quando abbiamo raggiunto l'altezza Eccomi qua. Allora, io ho finito le due parti, il davanti e il dietro. Ho lavorato per sette motivi, sette motivi intendo dove abbiamo le maglie alte doppie eh, le cinque maglie alte doppie e eh, qui. Allora, vi dico la misura del dell'apertura qui eh, del braccio. Qui eh, la mia misura è 21 centimetri allora fate poi le due parti bisogna solo cucire diciamo la parte della spalla ora scegliete voi quanto volete chiudere la vostra spalla io chiudo la mia spalla un due centimetri quindi chiudo questa, questa parte dove abbiamo le 5 maglie alte e poi chiudo ancora 5 maglie alte ok quindi la mia diciamo la spalla che chiudo che chiuderò io è così quindi dopo che abbiamo uscito la spalla volendo possiamo lasciare lo scollo in questa maniera che fa queste onde ed è anche già eh, come dire è già rifinito oppure se volete potete fare un giro a maglia bassa con dei pippiolini o solo un, un giro a maglia bassa decidete voi come lo volete fare va bene quindi la stessa cosa se volete fare un giro a maglia bassa intorno allo scollo io sinceramente lo lascio così quindi adesso vado a cucire questa parte della spalla nascondo tutti i fili poi lo metto sul manichino vi faccio vedere come viene indossato questa è una taglia 44 46 quindi ho preso solo la circonferenza dei miei fianchi è un multiplo di 19 catenelle e ho montato 190 catenelle con l'uncinetto del quattro e mezzo e poi ho lavorato tutta la mia maglia con l'uncinetto del numero 4 va bene quindi adesso ripeto, metto la mia maglia, anzi la mia canotta sul manichino. Vi faccio vedere come viene indossata. Intanto, vi saluto, vi ringrazio e niente. Alla prossima. Un bacione a tutti. Ciao.